Grazie Presidente, eh, continuiamo a votare la serie di delibere propedeutiche al bilancio 2018-2020. La proposta 112 in particolare è quella che con quasi fare eh, affettuoso chiamiamo tariffone. Mi piace sottolineare che sulla eh, proposta e quindi di conseguenza poi sul, sull'elenco delle de, varie tariffe che riguardano i servizi eh, a richiesta individuale 14 categorie di, diverse di servizi eh, con particolare riferimento a quei servizi che riguardano la vita quotidiana delle famiglie quindi asili nido, refezione, centri anziani eh, tutte quelle diciamo, tariffe che eh, effettivamente incidono molto sulla vita del, delle famiglie soprattutto di quelle che hanno bambini o persone diciamo, in stato di difficoltà non abbiamo apportato alcun incremento e quindi le tariffe restano invariate, non provocando un aumento dei costi per le famiglie. Per questo motivo il gruppo del Movimento 5 Stelle consegna Lalo il voto favorevole anche su questa eh, delibera propereudica al bilancio di cui sopra. Grazie.